Poi! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 e siamo tornati su Pokémon's Go Eevee. Oggi ci ritroviamo su un, un video. Uh, Potremmo andare dallo Snorlax di là e usare il Pokeflauto che abbiamo avuto dal do, signor Fu, Fuji uh, per Mr. Fuji, vabbè. Per uh, svegliarlo e, e poi combatterlo. Oppure. Andiamo ad Azerropoli. Ci andiamo in basso Noi andiamo ad Azerropoli. Per forza dobbiamo andare a Snorlax. Dobbiamo andare ad Azzurropoli. Perché? Perché andiamo da Zurropoli? Cioè, a smeral. da <suss> Zafferanopoli. Scusa, Zafferanopoli non viene un colore. Sì, ne, zafferano è un colore. No, no. Vedi, tu aggiungi madonna mia ad ogni cosa che dici. E perché tu fai? aggiungi! Che tu sei troppo convinto nella sua affermazione. E... Ma che te ne frega del tono? Ignora. Sei troppo critico. Non è che me ne frega del tono. Io... Figo. Ma Zafferano non è un colore. Mi sentite troppo già che ne so io? No, non me lo ricordavo. Guarda sembra un pesce l'ombra. Lo so, stavo guardando pure io l'ombra che continua a cambiare la, la pinna no perché quella quella che non si vede da un lato va in avanti e fa così allora non vedo lo stesso pesce che vi dico ok no. ora andiamo a Zafferanopoli grazie al passaggio che abbiamo sbloccato grazie a Brock che ci ha dato il tè grazie a, noi... grazie al tizio che ci ha dato il tè a Brock che ci ha dato il tè e noi gliel'abbiamo dato al, e noi abbiamo dato a eh sì, vabbè, oh. <ride> volevo andare al market oh, oh, oh. e noi l'abbiamo dato al tizio al poliziotto che uh, si è messo a parlare alla parete probabilmente ci ha messo un po' di droga dentro il te <ride> cosa ci compreremo con 135.001 euro niente perché abbiamo già comprato tutto No, vediamo, i per ne dovevo un po' comprare. Ne compro quattro. Ok. Mai comprare numeri pari. Mai. Perché? Perché? Perché... Bro... un esperto di Pokémon, Non no, Perché? Bro... Abbiamo... Perché... Perché? Perché? Perché? Perché? 4 quando non Perché? può comprare 5? <ride> Ma c'è un rocket. Il capo vuole conquistare questa città. Alla, oh, portasse, oh. alla porta su un esercito vero, non di Pokémon E <ride> sta pure il di poliziotto libero così Accidenti al Team Rocket Abbiamo già catturato un sacco di quei manigoldi Ma continuiamo a spuntarne Continuano a spuntarne Sono dei funghi, crescono ovunque Qua mm. c'è pure davanti alla palestra Wow, difesa speciale X Perché di sicuro la useremo Sì, questa è la palestra secondaria di da a napoli non beh, metteci beh. bastoni fra le ruote o te la faremo pagare Perché perchè tu? Perché mi piace di più ma fai sempre la stessa voce cerca di cambiare cambiarlo mio. andiamo alla, alla palestra si mo ci fanno si verostimisce hai varcato la soglia del dojo karate questa non è una vera e propria palestra infatti nell'anime si vede che c'è la c'è cioè la palestra di tipo lotta, cioè questa, e la palestra di tipo psico, cioè quella bloccata, che si combattono tra loro e poi vince quella di psico. Quindi questa non è una palestra ufficiale, non ci dà la medaglia. Vai. Vai. l'impatto un giorno <ride> ok <ride> l'abbiamo sprecato lo si so entra... però. ma ti ha no, fatto il knockback l'attacco no no l'impatto è una mossa speciale non no. per... è... è tipo mi arrendo è OP perché Uh, appare soltanto qualche volta ma lui è un giapponese, non dovrebbe arrendersi cos'è sta mm. roba ma? non mi spaventa proprio niente, ogni giorno mi alleno spaccarocce. rocce peggio per te mi insegni spaccarocce. Giacomo. giacomo ah quello si chiamava Itoshi, ma questo è un Giacomo <ride> dal nome gia giapponese italiano è un attimo com'è che si chiama la città italiana in, uh, in America? Quale? Ce ne sono 300.000 di città. Se tu non mi dici il nome della città, quale? Uh, uh, non so il nome. So. Quella italiana, quella in cui stanno. No, sbagliato. Ita Quelle, quella dove stanno gli italiani. Gli immigrati italiani. Sì. Che Ci stanno alcuni immigrati italiani che vivono in una città italiana, come quelli cinesi. Immigrati italiani che vivono in una città italiana, non sono immigrati allora. In in America, una città italiana in America Ci cioè, sono degli, degli immigrati italiani in una città italiana In America Eh ma questa non è specifica Beh, la devo specificare. Eh, come... Se non sei la città che io non lo so Che ne so io come si chiama la città No è che è famosa eh, Probabilmente avrò già messo il nome sotto Perché mi gasso di niente? Perché così recupera anche vita oltre a ucciderlo mm. ah, wow quanta costoso. vita ma manco una pozione mm. manco una pozione ripristina tutta quella vita oppure manco una pozione fa così schifo eh manco una pozione fa così schifo ecco wow che fa? Non eh, lo mi fa. curo non lo fa. ma ivi ma ivi sta morendo ivi <ride> no fallo cura, cura. No! Ah, sì. <ride> l'altro Io lo sto bloccando, lo Mi dicono che sei in gamba. No. Dimostramelo! In gamba, dimostramelo! In, in gamba, non in gamma. è <ride> in gamba. Io eh, ho in gamba. un altro giapponese. Idechi. Idei. Cosa? Ah è vero, sì, è tipo lotta. No, no, quello è il po polybrat si sì, e allora come lo spieghi tu dici che questa palestra è di tipo lotta allora sì. come lo spieghi il, il graveler quello di prima eh? mi sa che si sono un po' confusi i programmatori in questo gioco <ride> la sua evoluzione è di tipo lotta non lui ma oh, tanto è morto si sì, ma non oh, è graveler no. è inutile lotta. appunto appunto allora meno male che non è una palestra ufficiale 1-0 per te beh intanto stavano i diglet nella palestra ecco di ora preparati tipo... questo eh, è un nome mi... italiano ah, si è venuto a sfidarci questo è un nome italiano come si chiama Marco Mi si chiama Giovanni Mike ecco no ecco quelle americani ci mettono ma choke oh ma choke Choco vuol dire non volare <ride> Lo sai? Non usare sdoppiato. Usa tipo elettro zap. Uh, uh, cosa? Uh, Cos'era forte contro usare Usa eletrop. Ma tanto probabilmente um, Machok mi uccide. No, no, uccidi. Ti curo. Che stupido. Vabbè, cura, curati poi, eh. Dai, eh, curami! Non avevo capito che mi curare Ma è tanto che muore, e poi è paralizzato. Sfigato, mm. morto. Ora cura, figata. Ok, ma c'è l'ultimo che c'ha due Pokémon, wow, come quelli del percorso 24. Mi arrendo. Che poi in questo gioco è particolare, visto che fino al percorso 24 sono tutti di un po'. So, Saliamo! Perché? Perché è palloso qualcuno che si cura. Ecco. E comunque ci vuole pochissimo sì. tempo. Uh, no, abbiamo solo le pozioni e iperpozioni pozioni. Wow. Non Ma quant'è una... che cura? Non ah. sono una pozione su di me. Monle iperpozioni. Vabbè. Poi scusa tutte le super pozioni che abbiamo comprato. Ah boh. Ok, eccoci. Okay. L'uomo saggio impara molto dai suoi nemici. Chi semina raccoglie? Uh. Non è vero. C'è gente che. c'è gente che raccoglie e poi si Drrr. dividono in salari. Sono il maestro di karate, sono il capo qui. Consigliarci non avremo pietà. Fuà Con un doppio salto. Uh. Tipico del doppio calcio eh, <ride> di Ivy, quello scarso. Wow, no. non è vero, non ha duplicato. Mai Pokémon è voluto. Signori, attenzione. Poveri. Poveri Attenzione, quattro livelli in meno di Chomper. Electro Zapdos. Ah, giusto. Devo usare foglie lava. Vabbè, tanto muore. Tanto muore. Non è vero. Mega Sorbimento non fa tanto danno Tanto è, Tant è veramente... paralizzato Ah sì? Staremo a vedere Mega Sorbimento Ah wow l'ho ucciso con Mega Sorbimento Sì è fortissimo Mega Sorbimento Brutto colpo Anche mega se è più forte Foglie lama Sì foglie Ma c'è anche una più forte Però vabbè Non è vero Kyochi Koichi No No c'era la mm. prima la mm. Oppure Kuachi no. <ride> Kuachi è da, da stupido Ebbene sì ho perso ma ti supplico di non prendere il nostro emblema come trofeo. In cambio ti darò un po' di Pokémon di tipo Lotta. Oh no. Wow. Chi sceglieremo? Lee. Chan. Non dovevi leggere facendo lo spelling in inglese. Ah. E. i E. E. E. i i i E. E. E. E. E. E. E. E. E. Scegli quello che preferisci. Io Perché è blu Li Wait molli Dal calcio della stanza Wow Questo è l'unico modo per avere questi due Pokémon Quindi in mangiarne non l'avremo mai Esatto Quindi dovete avere quattro copie delle No, dovete avere due, di due copie di Let's e due di Pokémon. di Pikachu. No. Sì. Perché? Ah, boh. ah dovete avere tre. tre due copie, due copie. Due di Ezgo Eevee. E, e perché il tre? Perché? E una di Pikachu. Per avere eh, tutti i Pokémon. Perché? Tutti Pokémon per completare il Pokédex. Eh, perché? Perché c'è Pikachu. Eh. eh Dai, da Eevee, prendi Pikachu, poi, eh, Veramente noi ce l'abbiamo un Pikachu e siamo in Les Go Eevee. Guarda. Staremo a vedere Cosa? Cosa? Esatto Marco. Ah, io mi ricordo che c'è. Eh un... no, non si può avere. Ma no, un attimo, no, no, mi sa che si può avere. No, no. Sì. Uh -huh. E io c'ho un rail nella mia squadra. Habitat. Vedi. La <ride> Zofferanopoli sta. Ah no, siamo noi. Sì. Qui. A Aposco Smeraldo lo possiamo prendere. Wow, non ci serve. Beh, comunque si sì, possiamo prendere poi Pikachu. Uh, qui si esce. dov'è che dobbiamo andare? A scoprire il team Rocket. Eh, appunto, dov'è è che sta lui, il team Rocket? Qui, rock. qui. qui vieni da me non è un allenatore Sì, stava Stava girando intorno. Ecco, questo è l'evento. No. Ehi, hey, tu fai l'arco? Scorda, mi hanno detto i ti lascio passare solo i membri. Non essere così pedante. Ora basta, la malplattenza è un limite. Ma sono dei Team Rocket. che te l'ho detto. Ehi hey Jesse, me. Non capisco. Quindi Team Rocket Il team non fa parte del Team Rocket. Oh dici, perché dici Team Rocket? Team Rocket. Team Timbro Rocket. No no! Uh -huh. Receptionist, ehi tu! Ah, è una femmina. <ride> ehi, tu! non è un buon momento per farmi un giro qui dentro, è pericoloso per i ragazzini. Blu, non c'è bisogno di scaldarsi, sono venuto solo a dare un'occhiata. No, c'è stupido! <ride> ah, ma sei. ma tu sei blu? Marco007, stiamo cercando proprio te, io no. Cercavo no. di allontanare i <ride> Cosa ci fai qui? Tu cosa ci fai qui? Il team rocket. Ti sei nei possessanti. Il team, rocket. Il, il team, team, team rocket. rocket. il team Rocket. il team rock. Lo il sapevo! Il team Rocket! Lo sapevo! Accidenti, ti puoi fare butti il Team Rocket? Sono no. capaci. Sono di, con... di, di combinare guai. Esatto, stupido. <ride> non possiamo permettere che continuino a fare quello che vogliono lol proprio così proprio così cosa proponi di fare tutto il possibile per dare una lezione al team rock wow grazie grazie questo ci aiuterà di sicuro allora marco 007 si è recuperato di cacciarmi il team rock tra Sylf e spa come aveva già intenzione di fare ah questo era il nostro obiettivo <ride> subito sì, l'ho detto. subito subito andare insieme a lui così dai dare il man forte e gli dare, dare fastidio va bene mentre voi fate la vostra parte di giro per caso e gli darò una bellezza sì sì a tutti i membri del team rocket che troverò uno di loro saprà sicuramente dirvi dove, dove si nasconde il loro capo noi lo sappiamo già io lo so già tecnicamente il stupido non sa niente ah, si è già dimenticato e già che ci sono farà anche un salto alla lega Pokémon per informarli di tutto fantastico Sarebbe uno spettacolo se anche i Super 4 potessero darci una mano. Bene, allora difidiamoci e mettiamoci all'opera. Anzi, prima di cominciare, Marco 007, subito. Se devo essere sincero, non ho idea di quanto siete forti. Oh, <ride> tu non sottovaluti il potere di me e dell'allenatrice fantasma. <ride> È vero, aggiungiti. Quindi, prima di poter mi affidare a voi, voglio dire di cosa siete davvero capaci. Ok, tu uccideremo i Pokémon! Non sono eh. stupido e troppo stupido per capire. Forza, fatevi sotto. Chi vuole essere il primo? Io! Io! Ovviamente io, perché stupido e immobilizzato. Quindi no. Vuoi sfidarmi tu per primo? S sì! Molto bene, cominciamo! Stupido e blu si sì, e sì. non ti credere tanto, è che sei un pappamolle Distruggeremo! Ma se perdiamo questa battaglia? ci mandano al centro pokémon e, e blu si dimentica, era tipo tutto intanto oh c'ha wow. due pokémon e, e la receptionist la, a, pensava che tipo era famoso tipo diceva, oh wow, ehi è, sei tu blu è un execute, ah si sì, è fatto così alla receptionist <ride> e, e, la, e lei conosceva il suo nome cioè noi dovremmo essere i più intelligenti di tutti, visto che abbiamo sei Pokémon e converti. Aspetta, lui si crede, capito? Vuole <ride> andare alla Lega Pokémon a andiamo. Sì, sì. Invece va a batterli sì, alla Lega Pokémon. Non va a farsi. Oddio, che schifo. E di.. Come è, è quello la stupido, poi pensare. Eh, "E immagino sei super 4 Sì, mo i Super 4 devono andare dietro a dei ragazzini di 10 anni. E per aiutare a Ascoltaci. Lo faranno per i fatti loro, no? Vediamo un po' se acido avrà bra... fortuna migliore Vediamo No fa, fa schifo Perché? Oh no Beh intanto l'ho paralizzato Vediamo se si scioglie almeno Si sì, che si scioglie È super efficace Psichico no questo è forte mm. Ma che cosa? Mm. Lui intanto non si è ancora accorto che siamo... Prendi... Bawzi. Prendi... Eh, eh. Tu lo devi fare. Sì, che si fa il tuo... Po' acqua invadente... Eh, no, non ti distrugge, ma ti distrugge il ah. Sì! E... Che cosa stai pensando? Perché è di tipo erba. Usa il doppiatore. Se lo uccidi su Quale sarà l'altro Pokémon lì? Mi sarà lo starter. Wow, sono tipo acqua, però sono una mossa d'acqua. Che <ride> schifo. È vero. Perché io le ho tolte tipo tutte. Fire! Ok. Mm -hmm. Se avessimo pure noi solo due Pokémon e, comb e combattessimo da soli, eh, ci avrebbe già sconfitto. Eh, ovvio. <ride> Luego le fa la forza. Ma la forza fa di più del... Eh, lo so che abbiamo lo starter. Allora, mm -hmm. tu, tu sei forte mm -hmm. contro Charizard. Cioè, ecco, Zapp. È per questo che lo scelto. E io sono forte di nuovo contro Charizard perché uso elettro zap. Tu invece usi Che c'entra il... elettro zap? Perché lui è volante, quindi lo.. Ma è è? elettro, sì, è elettro è forte contro volante. Io devo fare. Chiarza è tipo drago! Sì. Eh, <ride> <ride> non tipo volante. Onda calda, wow, On colpiscina, wow. colpiscina! Colpisce ah, tutti e due. Quanto? Non è efficace contro Bowser. E eh, però mi ha fatto un bordello di danno. È super efficace non gli faccio nulla. No, oh, sì. <ride> livello 40 però. Il è stato paralizzato. Bowser, cosa hai trovato? Idron! fuooo È bello che ha due cannoni, però spara comunque dalla bocca oh, Sì, è vero. E già dal trailer si vedeva sta cosa. Eh. È... Già si capiva che eh, faceva un schifo sul gioco. Infatti hanno molti non, non, ah, non, non Soprattutto per le animazioni, poi il fatto che è un remake si aggiunge pure. Eh, appunto. E poi le, le avventure di canto sono molto particolari, sì. Super. un sacco di binari ci sono, perché devi per forza andare da una parte. Oh, oh, un un'altra wow. Oh, wow, un'altra. Wow, blu sei stato fortissimo. Wow. Vov. <ride> A 118 di vita, wow. Piro a livello 30, wow. Si vede che sei di Biancavilla bella, vieni a nostra città, salvo il fatto quanto sei stupido. Ma... Cioè, ci mai... ha dato di più del capo del Team Rock. Ci ha pure dato i soldi. Ma <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> non è che volevi soldi a testarci Ma anche vuol dire che sei abbastanza forte per affrontare il Team Rock. Abbiamo sconfitto Giovanni, ok? Il capo del Team Rock. La Save Spa in buone mani, posso stare tranquillo ok adesso tocca a te. stupido, te è sotto. Quindi saranno a combattere tutto il tempo anche se non stanno combattendo quindi ora allora, provo a cliccare con lui cliccare stupido uff mi sono incitato anche solo per guardarvi lottare ho visto che sguardo di Pokémon di blu è spazzesco ma che farò vedere pure avanti su 0 0 Sì, lui ripete la stessa frase a noi <ride> Alti sotto, sotto stupido Ma adesso non sei Ah pensavo fosse una sola fontana Comunque qua stanno le, le scarpe Sì ok. prendi la eccetera, eccetera. Prendiamo la Pokéball Ehm um, E andiamo al centro Pokémon Non no, a salvare però a E anche a salvare sì, perché io. abbiamo finito Chiudiamo qui va bene Vediamo il centro Pokémon di essi sì. c'è un po' un bianco ah, ok più. vabbè no, non abbiamo tagliato eh sì questo l'avevo capito soprattutto quel che guardano il video lo quindi sì. la prossima parte boh batteremo con giovane il capo ah, fatto l'altro! né lo stesso né negli altri iiii ah, eh, eh, Vai, qua lo fai un Va bene, niente, nella prossima parte sconfiggeremo il capo del, del Team Rocket Giovanni La volta. e poi il boss finale che sarà Mewtwo grasso. <ride> grasso. Comunque con no, Martel facciamo Todd. solo una parte della un CPSP, sì, è troppo lunga. Ascolta, con Martel Todd e, mm. uh, e Pingu come, come <ride> spirito aiutante <ride> anzi no, spirito combattente. Non sarebbe fantastico se ci fosse Martel Todd come Pokémon? Ma mm. anche io lo penso. Bene, quindi a destra trovate il video precedente e il video successivo se si, <ride> si è aperto da solo! Ah wow, wow ha cominciato a ballare sul braccio! Ivi, ti prego le unche! <ride> Mentre il suo braccio continua a sanguinare, Eevee! La felice! Mi piace la pittura! Va bene, a destra trovate il video precedente e quello successivo se è stato caricato e a sinistra tutta la playlist della serie. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!